Comunichiamo con un linguaggio che usiamo male, comunichiamo con un linguaggio, comunichiamo, comunichiamo con un linguaggio che usiamo male. Dicevo, non trovi che comunichiamo con un linguaggio che usiamo male?